Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video del mini corso Eyeliner. In questo video impareremo insieme passo passo quali sono le più comuni tipologie e forme di occhio e quale eyeliner applicare ad ognuna di esse. Io sono Rachele, sono una make up artist da circa 10 anni ed insegno trucco e faccio parte della community di MUA Beats. È importantissimo saper riconoscere le forme, le diverse forme degli occhi delle nostre clienti che ci troviamo davanti per appunto fare un trucco che le esalti al meglio. Quando facevo l'Accademia di trucco, una delle mie primissime modelle era appunto una modella asiatica, una bellissima ragazza coreana con una forma di occhi veramente stupenda il problema era che io non avevo mai lavorato sulla sua forma di occhi, l'avevo studiato solamente in teoria. E quindi sono andata ad applicare un eyeliner normale, facendo una riga molto bella, dritta e perfetta, però che ovviamente non le stava bene. Um, quindi lì mi sono resa conto che non è solo essere precise e fare una linea perfetta, ma è anche... Um, saper abbinare la forma, la linea giusta all'occhio giusto ed è per questo che questo video vi sarà veramente molto utile esistono veramente tantissime diverse forme di occhio ma possiamo bene o male raggrupparle in sei categorie troviamo gli occhi a mandorla come potete vedere in questa foto poi abbiamo gli occhi asiatici, vengono chiamati così ma non è un nome proprio eh, adeguato. ecco. Sono gli occhi, come potete vedere in questa foto, dove la palpebra è semplicemente una e non c'è la piega palpebrale. Questo tipo di occhio richiede ovviamente un tipo di eyeliner molto specifico. Poi troviamo gli occhi all'ingiù, come potete vedere in questa foto, che virano verso il basso. E ovviamente troviamo anche gli occhi all'insù. Come potete vedere qui, gli occhi sono verso l'alto. Gli occhi all'ingiù e gli occhi all'insù possono essere corretti allo stesso modo. Quindi durante il nostro esercizio vi farò vedere come correggere entrambi ed anche come categoria di solito vengono categori categorizzati come uno. Poi troviamo gli occhi ravvicinati. Come potete vedere qui lo spazio tra un occhio e l'altro interno è eh, ridotto rispetto diciamo al, eh, alla norma eh, che poi non c'è una vera norma, non c'è niente di normale, ecco, ognuno ha il suo tipo di occhi semplicemente diciamo sono più ravvicinati rispetto alla maggior parte degli occhi comuni. Dall'altra parte troviamo ovviamente gli occhi distanziati ovvero che hanno questo spazio un pochino più eh, distanziato rispetto a, a, ad un occhio più comune. Infine abbiamo gli occhi tondi. Gli occhi tondi si presentano grandi con una forma arrotondata invece che essere allungata e anche questi ovviamente possono avere un eyeliner che li esalta al meglio. Ecco qua le nostre forme dell'occhio. Con questo esercizio sarà facilissimo riconoscerle e applicare l'eyeliner in modo corretto. Vi serviranno un pennarello nero ed una matita. Vi spiego come funziona l'esercizio. Qui troviamo un eh, tipo di occhio e al di sotto ho disegnato uh, il tipo di occhio in modo molto ehm, semplice. così che voi applicate l'eyeliner, però vi ricordate com'è l'occhio senza eyeliner, al naturale. Questo fa sì che appunto potete vedere la differenza. Ovviamente potete anche ritagliare lo stessa, la stessa immagine e applicarla sotto. A me piace averlo così semplice. Quindi questo vi fa vedere la differenza. Iniziamo subito dal primo tipo, gli occhi a mandorla. Gli occhi a mandorla hanno una forma come la mandorla, ovvero sono stretti. All'inizio e alla fine e un pochino più arrotondati verso il centro. Questo tipo di occhio è, è veramente versatile, infatti potete fare un elanere classico, una forma molto semplice. In questo caso andiamo a disegnare un elanere sottile con una leggera codina finale. Per far questo è veramente molto semplice, potete anche applicare l'elanere sotto, ma in questo caso lo lasciamo così. Uh, vi lascio l'altro occhio libero in questo caso così da poter vedere già la differenza. Quando fate la codina finale potete sia farla così sottile oppure collegarla per farla un pochino più spessa. Mi raccomando attenti all'angolazione. Occhi asiatici, ovvero monopalpebra. Questi occhi per noi sono abbastanza difficili da truccare perché non siamo abituati a trovarli spesso nei nostri clienti. La cosa più facile da fare qui e migliore per esaltare questo tipo di occhio è la sfumatura perché questi occhi quando sono aperti Um, nascondono tutta la palpebra quindi il vostro eyeliner non si vedrà se lo fate troppo definito quindi iniziamo con una riga di eyeliner lungo tutta l'arcata dell'occhio lasciandolo dritto alla fine e poi con una matita ovviamente una matita da trucco andiamo a sfumare la parte finale quindi andiamo a creare questa leggera sfumatura che parte dall'inizio va verso la fine e va poi a sfumarsi con l'ombretto in questo modo creeremo una linea molto soffice, che si vede anche a palpebra aperta. Poi ovviamente tutto questo va a sfumarsi con, con l'ombretto, ma è molto importante appunto creare una sfumatura di questo tipo. Guardate come lo sto tirando verso l'alto con la matita, seguendo la linea dritta che ho fatto in precedenza. Ed è così che questo occhio, come potete vedere, sembra molto più grande, molto più aperto e viene risaltato al meglio. Passiamo agli occhi all'ingiù. Gli occhi all'ingiù vanno tirati verso l'alto. Il mio consiglio quindi è di partire dal basso tirando una linea così e poi unire dal centro della palpebra una linea verso l'alto. Fate un eyeliner abbastanza spesso che cambierà veramente, veramente tanto la forma dell'occhio, che risulterà, come potete vedere, equilibrata. Guardate questo e guardate questo, è lo stesso occhio ma risulta semplicemente che questa linea sia verso l'alto, questa è la forma migliore che potete dargli. Non fate linee troppo sottili per quanto riguarda questo eh, tipo di occhio perché altrimenti l'effetto eh, non sarà appunto così drammatico, potete continuare anche con una linea molto sottile fino alla fine. E avrete bilanciato la direzione dell'occhio occhi ravvicinati in questo caso dovete tirare una linea in, in mezzo all'occhio immaginaria ovviamente non dovete superare questa linea l'eyeliner partirà sottile da metà per andare verso l'alto e ispessirsi verso la fine dovete fare la stessa cosa anche giù quindi da metà un pochino così potete sfumarlo con l'ombretto ovviamente Sfumarlo leggermente, sempre andando verso l'alto e in questo modo distanzierete tantissimo l'occhio perché la eh, concentrazione, l'attenzione, ricadrà su questa parte e non su questa. Occhi tondi. Per gli occhi tondi dobbiamo chiudere un pochino lo sguardo per rimpicciolirli. In questo caso facciamo una linea di eyeliner continua. Sia sopra che sotto, applicate l'eyeliner anche nella rima interna. La codina qui veramente è a gusto personale, uh, io ne farò una classica semplicemente così, però questo tipo di eyeliner per gli occhi tondi è l'ideale, perché va a chiuderli, a rimpicciolirli e a definirli molto molto bene. Passiamo all'ultima tipologia di occhi, occhio distanziato. Come abbiamo visto qui per gli occhi ravvicinati, gli occhi distanziati. Tenderemo una linea immaginaria al centro e partiremo appunto dall'inizio. Quindi l'eyeliner sarà bello spesso già dall'inizio, manterrà la sua densità e la codina finirà prima della fine dell'occhio. ok? Non vado a portarla fuori ma finirà prima. Questo fa sì che gli occhi si avvicinino. Poi ovviamente possiamo andare a sfumarlo sempre all'interno facendo una sfumatura verso la palpebra, così che gli occhi sembrano più ravvicinati e la concentrazione, l'attenzione sia concentrata su questo punto e non appunto su questo. In questa immagine potete vedere tutte le, forme, tutte le forme di eyeliner, questo è sempre lo stesso occhio, ma guardate come cambia l'occhio semplicemente cambiando la forma dell'eyeliner. Perché vi sto dicendo questo? Vi sto dicendo questo per farvi vedere che è importantissimo essere consapevoli di come applicare bene l'eyeliner e su quale occhio, perché le vostre clienti veramente cambieranno completamente a seconda dell'eyeliner che andrete ad applicare e quindi è importante sapere come, quando e perché farlo. L'eyeliner è una cosa che è sempre stata utilizzata fin dall'antichità, infatti è nato con gli antichi egizi che cercavano di richiamare il, lo sguardo felino degli animali che per loro erano come degli dei. Usavano ovviamente ingredienti poco raccomandabili <ride> nei giorni nostri, usavano spesso cenere o usavano sterco di pipistrello per creare una pasta più scura per andare a delineare l'occhio. Potete vedere in queste immagini che vi metto qui che um, gli vari dei e tutti, veramente, tutte le rappresentazioni dell'antico Egitto avevano una sorta di eyeliner e così per tutta la storia in tutti i popoli, perché anche nei, nei popoli orientali troviamo tanto eyeliner, pensate alle geisha in Giappone per esempio, Um, è una cosa veramente presente in tutte le società, in tutte le culture e in tutti i tempi. L'eyeliner è un, eh, uno strumento per delineare gli occhi veramente intramontabile, non passerà mai di moda. Quindi in questo video, con questo esercizio, abbiamo imparato quali sono le forme dell'occhio e come applicare l'eyeliner correttamente. Ovviamente applicare l'eyeliner su carta è molto diverso dall'applicarlo poi in realtà su delle vere persone però questo è un esercizio molto importante che vi fa capire quali sono le forme dell'occhio e come applicare l'eyeliner correttamente. Vi faccio una domanda, qual è secondo voi la forma di occhio più difficile da truccare su cui applicare l'eyeliner? e perché? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Trovate il pdf per poter fare l'esercizio anche voi sulla community di Mua Beats, vi metto il link qui sotto. Mi raccomando, postate una foto del vostro disegno di eyeliner così da parlarne insieme, fare eventuali correzioni e darvi ulteriori consigli. Questo è tutto per questa prima lezione, noi ci vediamo alla prossima. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere tutto il mini corso. Grazie per essere stati con me, ciao!